Eco dei Mari, sesta puntata, il salvataggio dei sopravvissuti, la corsa contro il tempo. Ciao a tutti e benvenuti alla sesta puntata di Eco dei Mari, il podcast che vi porta alla scoperta delle storie più avvincenti e sorprendenti del mondo marittimo. Sono il vostro pirata RB e questa sera continueremo a esplorare la storia del Titanic, la nave dei sogni. Nella puntata precedente, abbiamo parlato della vita a bordo del Titanic e delle persone che viaggiavano su quella nave leggendaria. Oggi, ci concentreremo sull'operazione di salvataggio dei sopravvissuti che ebbe luogo dopo il naufragio e la corsa contro il tempo per portare in salvo il maggior numero di persone possibile. Il 15 aprile 1912, dopo che il Titanic colpì un iceberg e affondò, gli oltre 700 sopravvissuti si trovarono dispersi nell'oceano Atlantico Gelido, aggrappati a scialuppe di salvataggio e relitti galleggianti. La situazione era disperata e il tempo stringeva. La nave più vicina era la RMS Carpatia, che ricevette il segnale di soccorso del Titanic e si diresse immediatamente verso il luogo del disastro. Fu una corsa contro il tempo per raggiungere i sopravvissuti prima che fosse troppo tardi. Molti di loro erano esposti al freddo estremo e alle acque gelide, rischiando l'ipotermia o il congelamento. Mentre la Carpatia si avvicinava, anche alcuni pescatori locali decisero di unirsi all'operazione di soccorso. Con le loro piccole imbarcazioni si avventurarono nell'oceano per cercare e recuperare i sopravvissuti. Dopo ore di ricerca, la Carpatia e i pescatori riuscirono a salvare oltre 700 persone. Fu un'operazione di salvataggio straordinaria che dimostrò la determinazione e il coraggio di tutti coloro che parteciparono. Grazie al loro impegno, centinaia di vite furono salvate quella notte tragica. Cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa sesta puntata del nostro podcast sul Titanic. Spero che abbiate apprezzato questo viaggio nell'usuoso vita di bordo della nave dei sogni. Ma la storia del Titanic è solo all'inizio. Nelle prossime puntate, esploreremo in dettaglio gli eventi che hanno portato al suo tragico naufragio e alle tante vite perse quella fatidica notte. Sarà un viaggio emozionante, ma anche straziante. Se volete continuare questa avventura insieme a me, il vostro Pirata RB, vi invito ad iscrivervi al nostro podcast Eco dei Mari. Pubblicherò una nuova puntata ogni sera alle 21, dove potrete ascoltare la storia completa del Titanic. Perciò, cosa aspettate? Iscrivetevi ora per non perdervi neanche un episodio. Sarò con voi ogni sera per raccontarvi la storia di questa magnifica nave e del suo triste destino. Vi aspetto domani sera alle 21 per la settima puntata del nostro podcast, punto. I passeggeri del Titanic, storie di vita e di morte. Grazie di cuore per l'ascolto e a domani. Il vostro Pirata R.B.